Se vuoi investire in azioni tramite l'analisi fondamentale devi assolutamente conoscere gli indicatori macroeconomici. Questo per capire lo stato di salute di una certa economia. Quindi guarda questo video fino alla fine se vuoi sapere che cosa sono i principali indicatori macroeconomici e soprattutto se vuoi sapere il motivo per cui sono così importanti. Prima di procedere ti anticipo anche che dopo questo video ne faremo altri sempre su questo tema e ti spiegherò in ogni video un indicatore diverso cercando di creare quindi una serie di video che possono aiutarti a comprendere al meglio questo mondo se questa idea ti piace lasciaci un like e faccelo sapere nei commenti con questo possiamo procedere gli indicatori macroeconomici sono di fatto delle statistiche che riflettono la situazione economica di un certo paese o di una certa area geografica oppure di un settore esistono perché servono ad analisti e a governi per capire quello che sta succedendo nell'economia dei vari paesi e per prendere delle scelte politiche consapevoli a questo punto per capire meglio il discorso degli indicatori macroeconomici Possiamo dividerli in due categorie. La prima è quella degli indicatori leading, la seconda è quella invece degli indicatori lagging. I primi sono praticamente degli indicatori che ci danno delle informazioni in anticipo rispetto a quello che poi farà il mercato. Il loro scopo sarebbe quello di prevedere quello che potrebbe succedere, di capire quando potrebbe esserci un'inversione di un certo trend relativo all'economia. E sono usati appunto da governi, banche centrali e anche in realtà poi dagli investitori per cercare di prendere delle decisioni che anticipino quello che potrebbe succedere e quindi trarre vantaggio da questo. Nel caso di un governo magari mitigare un certo fenomeno negativo o ampliare un fenomeno positivo e ovviamente per quanto riguarda gli investitori o tutelarsi oppure cercare di sfruttare una certa situazione. Per fare degli esempi di questa tipologia di indicatori macroeconomici quindi gli indicatori leading possiamo parlare dei tassi di interesse per esempio oppure anche del prezzo degli az delle azioni. Tra l'altro ti consiglio di andare a vedere il video che abbiamo realizzato nella rubrica Economia per Tutti su questo canale, dove spiego proprio cosa sono i tassi di interesse, perché sono importanti, eccetera, eccetera. Invece, la seconda categoria di indicatori, quindi gli indicatori lagging, sono praticamente degli indicatori che ci danno delle informazioni dopo che qualcosa è successo. Quindi non servono per prevedere delle cose che potrebbero accadere, ma servono per definire un trend già in atto, per esempio. E per fare sempre degli esempi indicatori lagging sono il PIL e l'inflazione e sia sul PIL che sull'inflazione sempre su questo canale sempre nella rubrica economia per tutti o meglio nella playlist economia per tutti trovate il video che spiega sia il PIL che l'inflazione. Quindi ricapitolando per fare chiarezza la prima categoria quindi gli indicatori leading ci servono per cercare di prevedere il futuro diciamo quindi quello che potrebbe succedere all'economia ai trend economici e quindi anche al mercato azionario mentre invece gli indicatori lagging ci servono per capire quello che sta già succedendo quindi trend in atto e cosa è successo prima. Ora arriviamo, come vi ho promesso prima, al parlare del motivo per cui è molto importante per gli investitori tenere conto di questi indicatori e soprattutto vi spiegherò anche quando guardare questi indicatori. Allora, i motivi per cui è importante guardare questi dati in realtà sono molti. Tuttavia, prevalentemente voglio parlarvi di due ragioni. La prima, che in realtà per noi non è particolarmente importante per, me, per le metodologie che utilizziamo, tuttavia vi parlerò poi anche della seconda che invece può avere un impatto molto importante sulle nostre scelte di investimento e comunque sia anche per quanto riguarda la prima è importante tenerne conto per capire i motivi per cui non dobbiamo farci influenzare negativamente e comunque la prima ragione per cui è importante guardare gli indicatori è per il fatto che possono causare molta volatilità sul mercato potenzialmente ecco questo però in realtà per chi usa l'approccio della price action e anche per chi usa un'ottica di lungo periodo quindi guardando l'analisi fondamentale eccetera è un qualcosa che non deve preoccupare troppo perché la volatilità occasionale di un giorno perché esce un dato particolarmente strano nei risultati non deve incidere sulle scelte di investimento un po' perché comunque sia dobbiamo aver già fatto un progetto prima se parliamo di breve termine quindi di trade che magari possono durare delle giornate o al massimo qualche settimana e idem dobbiamo aver fatto comunque un progetto anche se andiamo su lungo termine e se andiamo su lungo termine anche un crollo abbastanza sensibile non ci deve preoccupare perché l'ottica è su lungo periodo e poi il portafoglio deve essere diversificato eccetera eccetera comunque al di là di questo noi dobbiamo tenere sempre presente il fatto che gli indicatori economici Possono creare volatilità sul mercato quando creano volatilità semplicemente quando gli analisti si aspettano un dato nel senso magari si aspettano un dato per esempio relativo all'inflazione di un certo valore se ne esce un altro completamente diverso o anche per gli NFP per esempio ecco che se esce qualcosa di veramente molto diverso è facile che ci sia volatilità e più distanza ci sarà tra il dato previsto e il dato effettivo e più ci sarà volatilità. Procedendo, eh, l'altro motivo per cui è molto importante guardare gli indicatori macroeconomici e questo invece ci tocca da vicino qualora volessimo investire sul lungo, peri sul lungo periodo, parliamo del fatto che un'azienda in un certo paese è legata alla situazione economica di quel paese quindi se noi volessimo investire sul lungo periodo su delle azioni per esempio italiane noi dobbiamo sapere quella che è la situazione economica italiana perché è molto probabile che la situazione economica italiana incida poi in modo abbastanza determinante sulle performance di questa azienda e quindi è meglio cercare di dedicarsi ad aziende sane, che funzionano bene, che hanno buone prospettive di crescita e che siano anche in paesi che possono consentire a queste aziende di crescere e quindi è molto importante quando si va su lungo periodo analizzare il paese su cui si vuole investire o meglio analizzare il paese dell'azienda sulla quale si vuole investire e comunque lo stesso discorso vale anche nel caso in cui volessimo investire sul su Futsimib per esempio è ovvio che comunque l'indice principale di un paese è comunque influenzato pesantemente dal, dalla situazione economica anche se la finanza non è la replica in realtà dell'economia reale però comunque ci sono delle relazioni di cui bisogna tenere conto e i dati macroeconomici e gli indicatori macroeconomici possono aiutarci molto a tenere sotto controllo questo aspetto quindi ricapitolando perché è importante guardare gli indicatori macroeconomici ragione numero uno per stare più tranquilli nel senso che ci troviamo una volatilità strana sul mercato sappiamo un motivo per cui c'è cosa numero uno cosa numero due per scegliere meglio e con più consapevolezza se andiamo su lungo periodo ora prima di concludere voglio anche dirti quando guardare i dati perché vi ho detto perché sono importanti come mai bisogna guardarli come mai bisogna stare tranquilli in certe circostanze però non vi ho detto quando guardare i dati allora in realtà tendenzialmente ogni indicatore macroeconomico viene rilasciato in una data precisa nel senso che vi sarà sufficiente fare una breve ricerca su google per vedere le date esatte in cui usciranno gli indicatori che vi interessano indicatori di cui comunque parleremo nei, nei prossimi video che quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati con noi e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così ogni volta che uscirà un nostro nuovo video potrete guardarlo immediatamente con questo quindi è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti chiederai un like se ti è stato utile e ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti nessun nuovo video inoltre se ti va ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece parlo prevalentemente di business sviluppo di business economia aziendale e di management io in ogni caso ti auguro un buon proseguimento ci vediamo al prossimo video grazie ancora ciao a tutti